Eh, YouTube... Devo ammettere che da quando ho iniziato a fare i video molte cose sono cambiate... il mio carattere è cambiato... Sono da sempre stato un ragazzo timido, impacciato... Ma grazie ai video... A un tipo di persona a cui aspirare... Sto riuscendo a librarmi delle mie catene... Perché è questo che è per me è Jake... La persona che vorrei essere... A dirlo anche a me fa strano, eh... In fondo Jake sono sempre io... Ma migliore... Senza inutili filtri sociali... Senza paure... E grazie a tutto questo... Grazie soprattutto a chi mi segue e a chi mi è vicino, ci sta riuscendo. Da ragazzo timido, sto diventando sempre più una persona aperta. Quindi grazie. Grazie a tutti voi che mi sopportate da ben due anni, nonostante i miei numerosi allontanamenti da questa piattaforma. Non so se io ci sarei riuscito. Quindi anche al costo di essere tremendamente ripetitivo, grazie, grazie, grazie.